Questo video illustra l'utilizzo del programma di videoanalisi chiamato Tracker per l'analisi specifica dei video del progetto Russell. Tracker è stato scelto perché è gratuito e multipiattaforma. Questa che vedete è la pagina web ufficiale del programma e vedete anche l'indirizzo della pagina. Trovate il link anche nella descrizione del video comunque. Il programma è gratuito. E per impratichirvi vi consigliamo di installarlo e magari seguire qualche tutorial. Ora comunque vi mostreremo la procedura passo passo per svolgere l'analisi dei video del progetto Russell. Nella descrizione di questo video trovate il link ad un video d'esempio in modo che possiate seguire questo tutorial. Per prima cosa lanciamo il programma tracker Clicchiamo sull'icona in alto a sinistra che ci permette di aprire un video presente nel nostro computer. Nel video vediamo delle biglie rosse che sono lanciate con un piano inclinato bianco verso un ostacolo cilindrico. Premendo play possiamo salvare il video. Mettiamo in pausa e torniamo all'inizio del video. Lanciamo di nuovo il video fino a che la prima biglia non raggiunga la fine del piano inclinato bianco. Per individuare il frame preciso si possono usare i pulsanti Step Forward e Step Back per muoversi di un frame alla volta. Selezioniamo dal menu Nuovo, Punto di massa. Il programma quindi crea una massa A e a questo punto dobbiamo associare questa massa A all'oggetto visualizzato nel video. Per farlo dobbiamo tenere premuto CTRL SHIFT. Vediamo che il cursore quindi diventa un mirino. Per gli utenti Mac la combinazione è leggermente diversa ed è Command-Shift. Ora che abbiamo il mirino, selezioniamo la biglia rossa cliccandoci sopra. A questo punto si dovrebbe aprire la finestra dell'autotracciatore. Qui si deve cliccare il pulsante Cerca il prossimo fino a che la biglia non raggiunga il bersaglio. Quando la biglia raggiunge il bersaglio, chiudiamo la finestra. Mandiamo avanti di un paio di frame e ripetiamo l'operazione creando una nuova massa per la seconda parte della traccia. È obbligatorio che la biglia ricostruita prima e dopo l'urto sia rappresentata da due masse diverse e conseguenziali, ovvero una di seguito all'altra. Tenendo premuto CTRL SHIFT selezioniamo di nuovo la biglia dopo l'urto cliccandoci sopra. A questo punto, come prima, si dovrebbe aprire la finestra dell'autotracciatore. Qui si deve cliccare il pulsante cerca il prossimo fino a che non si selezionano tra i 10 e i 15 punti. Ora le masse A e B definiscono il cammino completo della prima biglia. Per le biglie successive si deve ripetere tutta questa procedura, quindi si dovranno creare due masse, una alla volta, che saranno utilizzate per tracciare la biglia prima e dopo l'urto. Ogni video dovrebbe avere 5 lanci di biglie, quindi al termine dell'analisi dovrete avere 10 masse, dalla A alla J. Clicchiamo sull'icona per salvare la scheda attuale. Mi raccomando, non salvate il progetto ma solo la scheda attuale. In questo modo salveremo un file.trk. Diamogli un nome significativo, ad esempio gruppo 1, file 1.trk, perché poi dovremo preparare diversi file per diversi lanci. Al termine chiudiamo tracker. Questo conclude il video. Buon lavoro e buon divertimento con l'attività del progetto RASO.